Benvenute, allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 6 del Livro Shea che valido fino al 21 maggio 2019. Prima cosa che notiamo sicuramente è le novità make up, quindi il, il nuovo eyeliner, quello in roller, quindi quello con la rotellina, che sono curiosissima anch'io di provare, e il nuovo mascara con le fibre di bambù sono edizione limitata intanto e comunque per questo album sono anche in un bellissimo set che è anche carino con le, le, la bustina e poi sono a tenere d'occhio anche la promozione sui mattoni grossi la promozione per i set della cura del viso perché ci sono i set per la cura del viso e per ogni set si ha in omaggio un trattamento giorno e notte in mini size poi ci sono i prodotti, i set, le idee regalo per la festa della mamma e infine anche eh, la promozione sui solari, quindi le novità sui solari e poi i beauty, beauty da viaggio in omaggio ogni 30 euro d'acquisto. Stavo leggendo ma direi che vi ho detto più o meno tutte le cose salienti e quindi direi di sfogliare subito l'album. Allora, eccoci qua, direi di iniziare perché è un album bello ricco. Allora, vediamo intanto la prima novità. Che è un'edizione limitata, è il Roll On La Liner è un eyeliner con l'applicatore a rotellina sinceramente non li ho mai provati ma dicono che sono molto validi e comodi da applicare e quindi questa è l'occasione buona perché lo voglio provare, colore nero intenso e poi c'è anche l'altra novità che è il mascara, eccolo qui ed è con le fibre di bambù per ciglia più spesse ha uno scovolino in fibra che è interessante e mi piace molto e la formula è una texture nera intensa e ci sono ovviamente anche i set allora il primo set 1995 comprende la bag che è molto carina poi il mascara l'eyeliner quello in penna quello classico e la, la mini matita occhi nera se no 1995 sempre esatto si ha il ma nuovo mascara, la matita occhi intensa e l'eyeliner, quello nuovo a rotellina. Quindi zitto con la bag, molto carina come idea. Altra promozione, vediamo qui, eccola perché abbiamo i due matite glossy a 14,95. Quindi la prima sempre col codice nero e la seconda col codice rosso tra tutti i colori. Sono perfette perché sono più intense e dolci da labbra ma ed è più confortevole il grossetto e sono molto pratiche anche da portare in giro altra promozione, eccola qui e sono i set anti-età e oltretutto, oltre ad avere il set anti-età acquistando ogni set si ha in omaggio le mini taglie quindi le taglie da viaggio della texture questa qua, il, in questo caso quella da giorno e quella da notte quindi ad esempio 39,95 dellanti global set antitrasso illuminatore giorno 50 ml più il trattamento illuminante occhi più la pochette e in omaggio ovviamente si hanno il trattamento il siero su presence esatto e il trattamento a notte stessa cosa anche di linea X quindi 29,95 il set che comprende il trattamento giorno e quello da pelle normale a miste e il rollo anocchi defaticante più la pochette e in omaggio sia il siero doppia azione più il sleeping e quello da notte se no eccolo qua, il set con in 50, 2995, sempre da linea di g un s sempre in omaggio gli stessi trattamenti ma la differenza è che si ha il trattamento ed occhi ovviamente il rononocchi e più il multiposizione con postazione 50 oppure se si preferisce quello anche con postazione 30 il prezzo non cambia e c'è sempre l'omaggio se no della linea Serum un vegetale sempre in omaggio il siero da giorno più il trattamento da notte il set invece comprende a 24,95 il roll on il trattamento illuminante per gli occhi e il trattamento eligante giorno Serum vegetale, quella linea rimodellante, sempre in omaggio con 29,95, il set sia in omaggio il trattamento giorno e notte, il set comprende il trattamento occhi effetto lift e il trattamento modellante giorno. Andiamo avanti, trattamento rimpolpante, 26,95 abbiamo il set, filler mirato occhi e labbra più il trattamento rimpolpante giorno e in omaggio il trattamento giorno più quella notte. Ovviamente anche la linea Rich Creme che ha il set a 29,95 con il trattamento anti-rughe benefica giorno e l'anti-rughe benefica occhi e in omaggio il set giorno più notte. Vediamo ora l'altra promozione, eccola qua perché abbiamo due maschere di viso a 6,95. Possiamo scegliere tranquillamente tra quella rivitalizzante, illuminante illuminanti o purificante, la prima col codice nero e la seconda col codice rosso veniamo ora all'idea per la festa della mamma, allora il primo che vediamo è il set mamma e figlia, che comprende <ride> i dolci momenti condivisi, questo kit da 12,95, che comprende il, la trusso ovviamente, poi il gloss, eccola qua, il balsamo labbra al um, cocco, poi abbiamo la crema mani al fiore di loto e salvia, e la crema mani al noce di cocco, se no abbiamo il set, eccoli qua, delle platinature, il set ad esempio questo è mango e melagrana 1495 comprende la confezione poi abbiamo latte corpo mango e coriandolo bagno doccia mango e peperosa crema mani mango e coriandolo sapone e liquido per le mani mango e coriandolo se no eccola qua il set coccole e tiare che comprende 1495 sempre la confezione e poi abbiamo latte corpo al cocco bagno doccia fiori di chiare e di crema mani al cocco, sapone liquido per le mani al cocco. Oppure il set vaniglia barbon, sempre 14.95 con la confezione, più il latte corpo vaniglia barbon, il bagno doccia vaniglia barbon, crema mani vaniglia barbon, e sapone liquido per le mani ha sempre la vaniglia barbon. Altri set, eccolo qua, a mam e cocco, perché comprendiamo 14.95 la confezione ovviamente, più il bagno doccia crema mani e, e, e latte corpo alle argan e rosa più le, le sapone liquido per le mani al cocco oppure sette olive e manoglia in questo caso abbiamo 14,95 il cofanetto più latte corpo, il bagno dunque, latte corpo, olive e petit grain bagno e manoglia e bianco crema mani, olive e petit grain sapone liquido per le mani, olive e petit grain Andiamo avanti con oliva, mandorla e lavandina, 14,95. In questo caso abbiamo latte corpo, mandorla e fiori di arancio, il bagno doccia, lavandina e mora, crema mani, oliva e petit grain, sapone di crudo per le mani, oliva e petit grain. Oppure, ultima idea, effetto regalo, 9,95, delle creme mani. In questo caso abbiamo il kit con 4 creme mani, che ci sono quelle al cocco, oliva e petit grain, mango coriandolo e vaniglia barbone. E la trovo un'ottima idea. veniamo ora all'ultima promozione con il set dei solari allora in questo caso ogni 30 euro di acquisto dei solari si ha il travel e set da viaggio ovviamente quindi c'è il kit beauty che sono questi, quindi quelle più grande e quelle più piccole e poi la truce che è anche comoda perfetto per riporre sia i solari ma anche tutti gli altri altri beauty da portare in viaggio i solari ovviamente sono tutti quelli delle varie protezioni quindi protezione bassa, protezione media protezione alta più le novità che sono il trattamento viso anti lucidità con protezione 50 che è perfetto soprattutto per la pelle mista e grassa ovviamente la protezione è sempre sicura ma ha una texture che evita di lucidare la pelle che non è che ci piace tanto e altra novità è il dopo sole, latte idratante 3 in 1 perché ha una nuova formula che è più leggera però è, è sempre molto idratante, ha un profumo fresco al manoi, 50 ml in più rispetto al packaging precedente e ovviamente 92% di ingredienti con origine naturale